Plus è stata fondata nel 2011 da un gruppetto di 5 persone LGBT con HIV. Perché di fatto nessuno ci ha mai preso in considerazione nei, nei nostri bisogni specifici. Io ho avuto la fortuna di scoprirmi omosessuale e incominciare a guardarmi intorno proprio nel momento in cui nasceva a Bologna il movimento del circolo 28 giugno. Non fu semplice, fu una grande lotta che noi richiedevamo il nostro spazio. Per me iniziare a far parte di questa comunità è stata una grossa paura, però dal tempo stesso sentivo anche che non avrei più avuto voglia, desiderio, intenzione, di rimanere nell'ombra. Se noi non ci raccontiamo in prima persona, non ci sarà mai nessuno che ci verrà a domandare com'è vivere con HIV e che cosa significa socialmente, politicamente, di che cosa abbiamo bisogno, che cosa desideriamo. Adesso che sono fiorito, ho il dovere di rivelare a tutti che il peccato è una menzogna.